Quest'anno, perché questa trasmissione, questo speciale andrà in onda su Ballando Station One, va in onda su Ballando Station One, ma anche sulle altre emittenti collegate al nostro gruppo editoriale, quindi anche in televisione. Uno speciale condotto da me, Roberto Lavi, ben ritrovati, come dicevo, ma soprattutto un parterverrois al mio fianco. Abbiamo un trio delle meraviglie quest'oggi perché. È veramente una puntata particolare. Abbiamo Sam o Sam Legend. Eh, Mi hai detto anche prima che si dice la Sam. Credo. Sam, Sam. Quindi Sam Legend ci parlerà dei Legend Music Awards, che è la ragione principale per la quale noi siamo qua quest'oggi. Mm, ci spiegherai che cos'è questo premio, come funziona e soprattutto abbiamo qui due premiati. Mm, alcuni dei premiati, da no, Legend Music Awards, eh, che eh, da una parte, uno mi sembra di averlo già visto, credo, è Massimo Ferrari, che arriva dalla Svizzera. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Massimo, bentrovato. bentrovato, noi ci ritroviamo dopo qualche tempo, dopo in, una, qualche in tempo. una nuova emittente, dopo sono un paio, paio d'anni. Direi che a esatto. mi mio fianco Ancora. ci racconterai, Grazie. insomma, cantante di origini italiane, che però vive all'estero, la maggior parte della sua attività discografica viene svolta all'estero ma ci racconterai nel particolare come va e poi un altro personaggio che io credo avete già visto da qualche parte mi sembra con altri 3 o 4 elementi 3 3 <ride> Battaglia 4 3 dire... barra 4 3 barra 4 barra 4 4 barra 4 4 4 barra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 il suo no, so percorso